Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Secondo voi, è meglio cantare una canzone semplice per bene o cantare una canzone complicata ma fatta male? Cantare, cantare in libertà Tutti noi vorremmo avere una voce agile, potente avere dei bassi molto belli, avere degli acuti formidabili, però in realtà se noi siamo dei cantanti la prima cosa che noi dovremmo fare è andare verso la conoscenza di noi stessi e del nostro apparato fonatorio. Quindi quando scegliamo una canzone, se questa canzone presenta delle agilità, se noi abbiamo una voce molto agile va bene, la facciamo subito senza problemi ma se dobbiamo invece mh, cantare una canzone che ancora è troppo difficile per la, no per la nostra voce io direi che è meglio scegliere delle canzoni più facili ovviamente se dobbiamo cantarle ad un concorso ad esempio o in un concerto quindi il mio consiglio è quello di cantare quello che ci appartiene poi ovviamente in fase di studio noi possiamo studiare tutte le agilità, tutti i passaggi più difficili e lo dobbiamo fare lentamente. Prendiamo il brano, ad esempio, non so, Falling, mi viene in mente, I on falling here, che ha tutte queste scale, e non è facile, spesso io sento gente fare I on falling, così a casaccio. Allora, che faccio io? Prendo la canzone, l'ascolto attentamente e cerco di imparare quella scala per bene, facendola lentamente e poi piano piano provo a velocizzarla. In questo modo il nostro cervello immagazzina le informazioni le distanze tra le note e poi saremo in grado di fare tutte le cose anche con più agilità ma questo è molto importante in fase di studio un modo che io utilizzo per imparare delle scale quando sono particolarmente veloci o complicate è quello di prendere il file, aprirlo con un programma, io uso Audacity che è un programmino che potete scaricare magari vi lascio il link in descrizione e, mm, eseguire fare un rallentamento della parte che ci interessa vi faccio vedere come si fa allora io ho già scaricato il file lo apro con questo programma audacity e questa è la schermata che troviamo subito all'inizio è molto semplice da usare ok la parte che a me interessa Dovrebbe essere questa, la faccio partire un attimo con la barra spaziatrice. Ecco, questa zona che io ho selezionato è quella che mi interessa. Allora che cosa facciamo? Ovviamente per selezionare basta cliccare il tasto sinistro del mouse, trasciniamo questa parte e lasciamo. E questa è la nostra selezione. Andiamo sulla dicitura effetti, cambio tempo. Ecco, questo tempo è variabile, questa è la barra. Se andiamo a meno, lui ci rallenta il brano, se andiamo a più ce lo velocizza. Noi andiamo a meno perché ci serve rallentarlo, diciamo a meno 12, ad esempio, e proviamo a vedere che cosa succede. Rimetto il play. Sentite che già è più lenta Però magari la vogliamo ancora più lenta Andiamo sempre su effetti Ripeti cambia tempo Ce lo fa esattamente il doppio del rallentamento Di quello che già abbiamo fatto Esageriamo Facciamo ancora ripeti cambia tempo Vediamo come risulta adesso Anche se la traccia un po' sgrana, un po' si rovina, però sappiamo bene eh, individuare quali sono tutte le note da cantare. Quindi le faremo lentamente e sappiamo bene tutti gli intervalli che lei fa. Quindi iniziamo a cantarle in maniera lenta, così, e poi piano piano cercheremo di velocizzare tutto quello che lei fa. E questo è un esempio per come studiare delle scale in maniera eh, prima lenta e poi piano piano velocizzandole. Ovviamente quando scegliamo una canzone da cantare assicuriamoci che sia nella nostra tonalità come già abbiamo detto nelle puntate precedenti senza strafare mai perché è meglio cantare le cose facili cantate bene e non sentire una persona che ostenta